Allora Carlo, questo è per te il 1316, il Mira che mi hai chiesto di imballare. Prima di, di, di chiuderlo, volevo essere sicuro che funzionasse. Allora sull'1, come vedi, è ben stabile. Metto sullo 0, sul 2, come mi spiegava Luigi, è per il posizionamento, quindi non è che attacca come fa sull'1. Ok, finito qua. Ciao.